è laggata è <ride> un manchio oh, che lagga non lago poco uno che sopra è sceso da lontano oddio! <ride> eh, um, comunque siete presi addosso eh? mi ho ucciso Blackbeard bello. però ha ah, un altro riferimento bobby buono no, perché stai legando in shot ma io avevo 69 di freddy mi visto che poi è andato infatti Vabbè! Attenzione! Ah. Last standing! M Mark! Aspetta, Continua. io ti chiedo di conneccare con la forse no... No, non po' stanno, non sto bloccando stanno bloccando le visual! Ma perché sono bloccate? Non lo so. valla a chiedere a YouTube. Che stamattina erano tipo bloccate a 4000 e non si spostavano da lì le visual della live. Ma dov'è Fuse? Ma quello succede anche a me alle volte. Tipo, te devi andare su Analytics. Devi mettere la parte. Devi mettere real time. Cioè, la voce sono. È là sopra. Ma che cazzo sta facendo? È sulle scale. Sta scendendo le scale. Sta scendendo le scale. Le scale veramente te? Sì, sì. Motherfucker. Ehm, raga, io ve lo dico, sì. la sto trattenendo da troppo Sì! Sì! sì. Che cazzo è del totino! Che, che cazzo è del totino! Che <ride> cazzo è del <ride> totino! Ferdinà, si sta a neca, Ferdinà Eh, sta a neca da due tre lore Eh? C'è Ma siamo a a prendere ca Ma Aspate, aspate, aspate, aspate. Vamo, vamo, vamo, vamo. I'm <laughs> not morto. Savor, <laughs> Savor Avanestre. Fnuto. <fix> <fix> <fix> <fix> <fix> <fix> non rubato eh, ma io so che sei veni a NHK a Ferdinand Vish oh guarda do you ho due ancora non riesco a guidare il ma prima non da volo, prima non ho oh, sì, dovuto no, la cena e c'è la la A basso, pulsno, basso, a basso, apriamo la camera. Prendete la stanza e proteggete il contenitore. Oggi mi ha già il cocco. Oggi mi ha salvato il cortile. Prendiamo un bocce mao sta cagist. Ok, va buono. Va buono Eccolo Tengo pure. RP attivo. Scansione per il metro. Ottenete il contenitore. Mane un nemico. Tornate a occuparvi del contenitore dopo. Tutto garage, non ci fatto, fatto un drone di twitch Paco non ti muovere, non ti muovere non... Paco so io, non ti muovere Oggi è sceso uno, è sceso Twitch Ho il bana ho bloccato le cariche a posto Paco fai come Boh, bella. Morto Julius perca. Ha sbloccato ha sbloccato due... i banana. Mira. No, ma sto. <tose> a rostan. <tose> Stanca non lì trovo. <tose> Ora porta montagna. Arrivano dalla cucina, dalla cucina pago di fronte a te. Sono in due pacchi! io voglio, ma piggiu! Yeah, voglio, ma com'è possibile? Uhui Marco fu! Ia yeah, senza mirare, voglio ma sparata sparato montagna! Sa che dredi! Eh? Chissà un co di loro a che dredo, odiù! Che era bruti, ma che non devo dare a goppa? la telecamera goppa? nando, nando, la telecamera goppa, subito! posso mandare pure a reglo. oh, ti ribana dentro, ti ribana dentro, Paco! tanto è tu, montagna Reclus oh, no. assist montagna per i mani! prima sparate senza... già fatto! Ma io un trovando lindo comunque! Nando, ci devi guardare la botola oh, sopra! Fa solo lo scudo, solo, no, solo montagna! montagna non niente. Niente. ma non è dato una mano a Marcus, no! no. Fui, Marcos, oh, fui. Ô, eu quero um esse fogo. vai, vai. Mas o Ai, va, boi, vai. No? Jo, vai. Questa è Bella Bello Marco, vai, va. Eppi, tieni una bombetta, vuoi aprire la botola? No. Ma sta fermo? No, si muove, senti quel drone. L'entrata principale ad Osta Marche? Marco, sento che sta soffrendo, oh, forse qualcuno lo sta sparando Zona cancello, Marco, io lo sento dalla telecamera, capito? E' stress blitz Fatto. Ma Raffaele che dici che sta a sinistra, non sta là, chi è che ha messo il spottino là, ne voglio Io non c'è spottino, 15, no. si c'è a sinistra Blitz, no. no ma ce ne Beh. sta un altro là, sta da no, no. là No a me non c'è Blitz Blitz sta salendo dalla finestra mm. Eh, eh Marco, guarda ma se li fa. Bella Marco, bella bella bella, Ma hai fatto full team Marco Eh, un po' di diciamo: un po' di cornice. Oh, you make me want to talk back, talk back to you. say, you, say you like.